Bene, bene, bene! Fatemi dare un'occhiata alla mercanzia. Tu devi essere ametista, tu devi essere Garnet. E la perla di diamante rosa oh, ha portato a te con lei. È davvero splendido! Non può essere vero. <ride> oh, oh, oh, certo che può, e lo è. Ho un nuovo look e qualche nuovo giocattolo che mette al vostro per sempre felici e contenti una volta per tutte! Wow, wow, deve esserci stato un fraintendimento! Forse non hai sentito che ho ristabilito la pace in tutta sì, la... Sì, sì, sì, lo so! Ho visto il tuo messaggio all'universo! Hello! Ho adorato la parte in cui Diamante Rosa passa il resto dei suoi giorni su questo insolso pianeta con una... So tutto e so anche di più So che siete i suoi nuovi amici È splendido Conosco già la storia Detesto il finale però So che siete i suoi nuovi amici È splendido Cosa vi ha raccontato Lei su di me Le sono mancata tanto Oppure no Che giochi avevi fatto Senza di me Pensava amici, è splendido. Ci sta girando attorno come una trottola. Sono arrugginita, datemi tregua. È davvero lei? Ma non può fare sul serio. Tu la conosci, Perla? Ci puoi spiegare chi è? Chi sono? Chi sono possibile? Che non lo sai. Sono la perdente in questo gioco che Con regole mie Chi vince vive, chi perde muore Pronti per pezzo al mio treo. Conosco già la storia So tutto e so anche di più So che siete i suoi nuovi amici E vincerò Oh, conosco già la storia Detesto il finale però So che siete i suoi nuovi amici E vince Vince